Ciao fare faremusic.it, perché questo è quello più importante di farlo ad una grande emittente, cioè comunque. <ride> Grazie. Quindi non mi sentivo al massimo di ieri, perché in realtà non ero davanti la televisione, non ero. cioè la sala stampa per me, non è stato così vedo ultimamente che mi siete quasi amici. Quindi la cosa mi ha lasciato abbastanza. Eh, ho cercato di creare, di usare la parte per, per capire tecnicamente e, e dal punto di vista del video che cosa devo fare stasera. che non l'ho mai fatto prima, io non ho mai. Sono sempre stato attento alla parte tecnica, per l'ascolto, quello quest'anno sembra che quest se sia... stavolta non era così di cui, anche non è neanche difficile per una nonostante che sia in New York. Sono attento come la fa un dal punto di vista del video, cioè l'attenzione di avere un atteggiamento... il cioè, cioè, solamente fattore spontaneo, quindi, io, che mettermi dei blocchi da solo, mi aiuta a considerare cosa, questa nazione... La prima, così, così. perché così non sto attento proprio a, alle emotività che mi crea, perché ogni volta la situazione mi crea una sensazione diversa e mi stabilisce questa cosa, quindi tutto mi distrae tutto, perché qualsiasi cosa è meglio di soffrire, per far soffrire, eh. non, è. Cioè non è che mi fa soffrire, mi mante di fronte a me stesso, e tutte le volte che noi ci facciamo delle domande è ovvio che non è che ci facciamo piacere, il momento in cui ce le facciamo una domanda che era dubbio.